stasera siamo in un cimitero abbandonato siamo in una piccola frazione alla periferia di Milano che vanta solamente 70 abitanti il paesino, la frazione non vanta di fatti di cronaca particolari ma eh, quello che è successo qui è successo nel 1630 con l'arrivo della peste biuronica possibile non ci sia un solo discendente che possa far visita a queste anime dimenticate. Stasera lo scopriremo insieme e lo chiederò proprio a loro. C'è un nebbione da far paura, non so se lo vedete alle mie spalle. Non si vede praticamente nulla. Sono immersa nelle campagne e la prima frazione più vicina da qua è a 4-5 km. È evidente che il cimitero è stato profanato, ci sono molte tombe che sono state spaccate, rotte, sono state portate via. Anche le croci che erano molto probabilmente in rame, in bronzo, non lo so. Però è stato veramente devastato questo posto. Sulla tomba non c'è un fiore, non c'è una lucina, non c'è nulla, praticamente nulla. Sono praticamente state dimenticate. La sensazione non è inquietante, più che altro provo tristezza, quindi per una questione di rispetto credo che sia giusto fare tutta l'indagine fuori. Mi appoggerò praticamente a questa specie di davanzale, nicchietta che affaccia all'interno del, del cimitero e svolgeremo qua eh, tutta, tutta l'indagine. Lascerò comunque la telecamera fissa, puntata, che guarda verso l'interno del cimitero. chiedo scusa se sono venuta qui ma vorrei parlare con qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno che vorrebbe rispondere alle mie domande? C'è qualcuno che mi sente? C'è qualcuno? vorrebbe parlare con me e lasciare un messaggio, per favore? Come mai nessuno più viene a trovarvi? È possibile che nessuno di voi abbia un discendente che possa venire a portare un fiore o comunque a fare una preghiera per voi? Chi è stato a profanare le vostre tombe? C'è qualcuno che mi sente? Perché siete stati dimenticati? C'è qualcuno che mi sente? Qualcuno che mi sente e vorrebbe parlare con me in questo momento? Sì. Mi potete dire i vostri nomi, per favore? basta anche parlare con uno solo di voi come ti chiami per favore? Sono venuta qua perché vorrei capire come mai questo cimitero è abbandonato. che ha profanato le vostre tombe. Intanto faccio presente che il K2 comunque non si illumina. Chi c'è qui? Mi dice il suo nome, per favore? Siete morti di malattia? Di chi era quella forte voce? Prima? Una voce da uomo? Davanti al cancello c'è una telecamera puntata. Potete passare davanti alla telecamera in modo che posso vedervi? Qualcuno riesce a passare davanti alla telecamera? Io comunque ci tenevo a farvi sapere una cosa che mi dispiace mi dispiace che le vostre tombe siano state profanate. Mi dispiace che vi hanno fatto questo. Chiedo scusa io da parte loro. E chiedo scusa anche se sono venuta qui stasera. io abbia potuto disturbarvi vi ringrazio vi lascio ancora qualche minuto se qualcuno vuole dirmi qualcosa